Marco Laspati, Nexo Corporation e sono l'amministratore. Il dato per la nostra azienda ma l'azienda in generale è fondamentale perché senza quel dato che permette poi di valutare quali potranno poi essere le scelte non si fa assolutamente nulla. Sapere come a livello di marketing internazionale e quindi di approccio ai mercati esteri è senza ombra di dubbio il dato che per noi è più interessante.